Da un paio di anni, lessico dell'innovazione della pubblica amministrazione, è entrato un nuovo termine, e-leadership, il significato può essere intuitivo, mettiamo qualcosa di digitale nell'essere leader di un gruppo o di un'organizzazione, però trasformare un'idea di cambiamento in qualcosa di concreto non è mai semplice, cosa deve saper fare e come deve essere un leader digitale, questo è molto difficile da capire e inquadrare, Ancora più difficile è definire le conoscenze, le competenze e le capacità o trasformare questa figura ideale in un vero processo di apprendimento e sviluppo professionale. Ne parliamo con Franco Patini che lavora per Confindustria Digitale ed è stato uno dei primi in Italia ad aver portato l'attenzione su quanto è importante il leader per innovare le imprese e la pubblica amministrazione. L'e-leadership come concetto nasce in Europa, in comitati scientifici che a livello europeo si occupano di ehm, elaborare, analizzare, sviluppare le competenze digitali. L'e-leadership in termini di competenze digitali va a riempire un vuoto che negli anni, in tutti questi anni di sviluppo di innovazione informatica e digitale, era rappresentato da uno spazio tra le competenze dell'utente e, e le competenze dello specialista. Eh, vuoto che si è pensato si debba colmare in base al principio che tutte le persone, a prescindere che faranno gli specialisti e a prescindere che sanno usare gli strumenti digitali, debbono avere dei robusti fondamenti di cultura digitale perché nel caso, e poi lo vediamo meglio in seguito, eh, riescano a a stratificare altre conoscenze e altre competenze possono arrivare alla figura apicale di leader. Intanto non è affatto scontato che si diventa i leader, nel senso che il leader è una figura di vertice, una figura con fortissime capacità creative, immaginative, con una fortissima attitudine a pensare al cambiamento introdotto dall'innovazione digitale. Sicuramente l'e-leader deve avere come condizione necessaria ma non sufficiente solidi basi di conoscenza del mondo digitale, quindi deve avere dei fondamenti di cultura e conoscenza digitale. Su questi deve stratificare sicuramente degli importantissimi soft skill. Eh, la capacità di motivare gli altri, la capacità di comunicare, la capacità di coinvolgere su iniziative e la capacità proprio di eh, creare entusiasmo eh, intorno a cambiamenti perché poi questi cambiamenti introdotti dall'innovazione digitale sono sfidanti cambiano il lavoro delle persone eh, e lo cambiano in modo radicale per cui queste introduzioni di innovazione digitale che ormai non sono più opzionali sono però traumatiche, cambiano radicalmente gli organismi in cui si lavora, la modalità di lavoro, i tempi di lavoro, quindi il leader deve avere una fortissima carica umana oserei dire, per questo dico non è così scontato diventare leader, per i leader deve, deve certamente avere dei buoni fondamenti digitali, deve avere questi che vengono chiamati soft skill, e deve soprattutto conoscere benissimo il contesto in cui opera, quindi il business di cui si occupa, la struttura in cui lui lavora, perché solo conoscendo bene il business, i processi, i servizi, può immaginare il cambiamento introdotto dalla rivoluzione digitale. Diventare leader è, è il tema che ci stiamo ponendo, chi insomma, si occupa di questi argomenti da un po' di tempo, ehm, eh, direi che va visto... Ehm, eh, bisogna dimenticarsi un attimo di pensare di eh, formare i leader perché è abbastanza velleitario di leader in italia ne servirebbero tantissimi immaginate le piccole imprese ogni piccola impresa dovrebbe avere un e leader però non si può ragionare in termini di formare decina di migliaia di persone si può immaginare in termini di dare a tutti più, il numero più alto possibile tutti i fondamenti culturali di conoscenza che sono prerequisito per diventare leader. Sperando poi che il più possibile di questi soggetti abbiano l'attitudine e la vocazione di diventare leader. Tant'è vero che questa costruzione deve cominciare a scuola, deve cominciare nella scuola secondaria, non ci deve essere più uno studente che esce dalla scuola secondaria di qualsiasi percorso, anche forse soprattutto liceo classico e scientifico e sicuramente tutta l'istruzione tecnica. Non ci può essere più uno studente che non esca da scuola con fortissimi basi di conoscenza di che cos'è questo mondo digitale che là fuori lo aspetta e che contamina ormai qualsiasi lavoro dal dal, da un istituto alberghiero, cioè da un'attività nel mondo del turismo alberghiero a chi si occupa di territorio, di ambiente, chi si occupa di eh, grafica non c'è più nessun lavoro che non coinvolga culture e competenze digitali date queste culture e competenze digitali, i soft skill che dicevamo prima questa capacità di motivare gli altri, di vedere il cambiamento, di essere entusiasti di immaginare cambiamento che ormai è obbligatorio per tutti, con tutte queste attitudini e una vocazione specifica, questo giovane, lungo il percorso della vita, con un arricchimento continuo, può diventare un leader La pubblica amministrazione ha bisogno moltissimo di leader, anzi sarebbe essenziale, Sarebbe fantastico per il cambiamento nella nostra qualità della vita se la pubblica amministrazione avesse degli leader che immaginassero le potenzialità della rivoluzione digitale all'interno dei servizi al cittadino, all'interno delle, delle banche dati, dalla sanità ai trasporti, a tutti i servizi della pubblica amministrazione. E devo dire che le prime esperienze sono anche entusiasmanti, nel senso che le pubbliche amministrazioni lo colgono questo concetto e e cercano di capire che sforzo devono fare per eh, aggiornare la formazione dei loro dipendenti per dargli gli strumenti per diventare i leader. Il problema, perché questo è certamente un problema sul quale va fatto, credo, un grande sforzo, è di comunicazione, cioè bisogna come dire, spiegare alle pubbliche amministrazioni centrali e locali in che consiste questa figura, non è facile perché le persone se non lo spieghi bene si spaventano, in che consiste questa figura, di che cosa è fatta questa competenza nuova, questa sorta di nuovo modo di vedere tutti i mestieri, anche quelli del funzionario pubblico, di qual è il percorso formativo, di che cosa si può fare. All'interno di ciascuna pubblica amministrazione quali tempi, quali impegni, quali sforzi, spiegarglielo bene una per una e eh, se si riesce a fare questo la reazione è entusiasmante perché le persone poi capiscono che siamo in un momento di grande cambiamento e bisogna rimboccarsi le maniche e cambiare prima che ci cambiano gli altri. È una domanda alla quale mi verrebbe voglia di rispondere provocatoriamente, cioè che non dovrebbero più essere gli specialisti informatici e digitali a prendere le decisioni, ma dovrebbero essere gli esperti dei servizi e dei processi della pubblica amministrazione a prendere queste decisioni ora la risposta drastica eh, ovviamente è sempre come dire, imprudente diciamo che eh, gli altri i non specialisti digitali nella pubblica amministrazione devono avere gli strumenti per contribuire a prendere decisioni che riguardano poi la qualità la fruibilità dei servizi che sono la loro missione e quindi non lasciare nelle mani dei tecnocrati, dei tecnologi che hanno sempre una visione molto tec tecnico-centrica, non so se mi posso esprimere così, non possono lasciare nelle mani di queste persone decisioni che poi impattano invece sulla vita, sulla qualità della vita dei cittadini che fruiscono dei servizi e che loro conoscono bene perché è il loro pane quotidiano. Quindi questa cultura delle leadership tende a fare proprio questo, a spostare il baricentro delle decisioni dagli apparati informatici interni che sono al servizio dello sviluppo di eh, servizi e processi, spostare queste decisioni nel, come dire, nella responsabilità di tutti gli altri, quelli che conoscono il loro mestiere interno a ciascuna organizzazione.